Iniziamo ora una playlist eh, che riguarda un framework PHP e in particolare eh, esamineremo Code Igniter nell'ultima versione che è la 4. Qui trovate il sito di riferimento allora eh, che cos'è Codeigniter? è un framework cioè in particolare un web application framework che è un eh, software che fa proprio da cornice per una qualunque applicazione web quindi ci, eh, ci dà una base su cui costruire in modo pulito eh, la nostra applicazione eh, Codeigniter ha una, è un open source, in particolare ha una licenza, eh, la licenza è dell'MIT, eh, è scritto in PHP e quindi consente poi lo sviluppo in PHP, consente di accedere a moltissimi database tipo relazionale da MariaDB, eh, SQLite e così via, e si basa su un pattern MVC e di questo parleremo in alcuni prossimi video. Allora, vediamo perché, eh, perché Codeigniter. In, in questo schema, in questo grafico, eh, sono elencati i principali eh, framework PHP e, e, nel loro, nel, e la percentuale di utilizzo. Allora, evidentemente svetta l'Aravel, che è quello che oggi si tende più a usare, soprattutto aziende grosse che devono fare applicazioni importanti. Igniter, però tra gli altri è quello che viene utilizzato di più. Perché abbiamo usato Codeigniter, allora e non Laravel? Perché Codeigniter è un framework che è ehm, molto pulito, molto semplice da usare e è indicato per iniziare ad usare un framework. Tra l'altro non è molto pesante, occupa poco spazio ed è eh, piuttosto veloce. Diciamo però che il motivo principale è che per accostarsi a un framework forse questo è quello che eh, forse è, è meglio per un primo step. Nulla vieta naturalmente poi di passare a un framework più, appunto, più, più utilizzato come Laravel. Allora, vediamo solo un attimo il, eh, il sito, questo è il sito di Code Igniter, Codeigniter, codeigniter.com, eh, molto molto semplice, qui avete il download, eh, poi vedremo nelle prossime, in un prossimo video l'installazione, e vedi, vedete, avete il forum, la community e poi la, il manuale. Il manuale è in inglese ma è veramente fatto bene, eh, trovate tutte le informazioni in modo molto chiaro con la, con la possibilità di, di fare una ricerca. In queste, nei, nei prossimi video cercheremo un po' di seguire questo schema, no? lo schema di, de, della documentazione, facendo naturalmente degli esempi eh, più semplici e chiari possibili.